Assolutamente sì, abbiamo diciamo, un dato numerico abbastanza allarmante, se così possiamo dire, abbiamo avuto da 15 giorni in poi 341 incendi su Roma e provincia. Eh, è chiaro che c'è una situazione eh, sicuramente di grande allerta, eh, l'amministrazione insieme al servizio giardini insomma, ha istituito eh, una stack force. Proprio per intervenire sulla eh, mitigazione ecco, di questi incendi. Eh, interventi tempestivi eh, anche tramite il decreto prefettizio, insieme all'intervento dei vigili del fuoco, alla protezione civile. Eh, ai carabinieri forestali e anche soprattutto alla protezione civile eh, dei volontari che svolgono ogni giorno un lavoro incommiabile. Eh, ad oggi il Sedizio Giardini ha messo in campo 11 uomini su Roma e 8 su Castel Fusano e ehm, diciamo, abbiamo anche un eh, monitoraggio attento proprio su Castel Fusano dove tramite monitor possiamo eh, monitorare dalle 7 di mattina fino a. Alle 10 di sera, appunto diciamo, la situazione eh, della, eh, della riserva naturale. Questi interventi e questo tipo di monitoraggio avviene da lunedì al, alla domenica, chiaramente si interviene anche eh, di notte. Eh, per esempio, questa notte, torre spaccata durante l'incendio, sono intervenuti due autobotti del servizio Giardini e anche al campo della Barbuda è stato sempre un altro intervento con due autobotti di 10.000 litri e un mezzo cingolato. Perciò diciamo interventi importanti eh, da parte del servizio giardini che con tutto, diciamo, lo sappiamo tutti quanti, eh, delle sorti fughe riesce a intervenire tempestivamente e con eh, grande risolutezza. Presidente, eh, a parte diciamo che lo vediamo dalle cronache di tutti i giorni, l'Italia in generale da nord a sud in questi giorni è interessata da questo eh, fenomeno che eh, purtroppo, e eh, sottolineiamo pur purtroppo per la stragrande maggioranza dei casi, è eh, eh, doloso. Eh, a proposito della, eh, di quanto detto dalla eh, Prefettura in questi giorni, e eh, quindi anche il monitoraggio su quelle che sono le sterpaglie, eh, probabilmente il motivo principale per poi eh, questo propagarsi di incendi. Cosa riesce a fare però l'amministrazione capitolina con le risorse che ha a disposizione? Sì, noi stiamo intervenendo prontamente anche sugli sfalci, per esempio nel parco del Pineto sono state realizzate le linee tagliafuoco, perciò insomma è eh, un intervento importante. E stiamo facendo insomma, insieme al servizio giardino una programmazione giornaliera proprio. Dei, dei parchi di Roma, insomma delle aree veramente verdi di Roma che sappiamo con il grande caldo l'erba eh, si secca con grande velocità e appunto per questo il servizio Giardini insomma, sta operando eh, per eseguire un attento sfalcio insomma, nelle zone anche più a rischio.